Ci sono cose che non vorresti fare, ma a volte è necessario avvertire gli altri. Io mi sono scocciato di conoscere gente tramite chat, soprattutto con uno scopo, per poi essere puntualmente quando si tratta di, di, di persone tue simili, uomini che in questo caso puntualmente eh, scaricato, o con le peggiori scuse, o con un blocco o qualcosa del genere. Questo è una, uno stato di cose che non mi va più bene. Quindi, mm, da questo momento in poi, se quando ci saranno video che parlano dell'amore, io vi pregherei perché ci saranno video vecchi non vi pregherei non iniziate a scrivermi le solite cose all'amore lo troverai perché io basta dopo, dopo le ultime cose che ho vissuto ho deciso una cosa per me molto difficile molto molto difficile eh, non sono stato cacciato non verrò mai cacciato quindi cercate di non capire male ma io ho deciso di andare in struttura, lo so, lo so, vi state, state dicendo, è Freya, è Freya. Freya rimarrà in casa sua, perché è necessario che il distacco sia il meno doloroso possibile per lei. Io, sì, sono importante, ma lei lo è di più. E quindi lei rimarrà in casa sua. Rimarrà in casa sua perché non deve avere grossi traumi, e... Volevo dire questa cosa, come perché mm, nel video di domani, perché domani ci sarà già un nuovo video, questo manco lo voglio sformare, nel video di domani, che sarà il video dei regali, non voglio che mi chiediate che sei triste, che è successo, ecco adesso lo sapete, ho fatto domanda per la struttura, e eh? quindi prima o poi andrò volontariamente, sottolineo volontariamente, via da questa casa, perché sono stanco di cercare nuove eh, continuamente vie d'uscita e vie d'uscita sono due o da solo o in coppia da solo lo stato non ci permette di vivere non ho voglia di conoscere persone in questo momento alla luce delle ultime esperienze alla luce degli uomini che ti scaricano per il carattere dicono loro dopo due volte che ti hanno visto oppure anche una quindi basta questo è tutto, ora lo sapete e noi ci vediamo domani con un nuovo video ciao